Buongiorno sensei. sensei, sta tipo collassa Into my brain, no Non fume la pasta Bene ragazzi, questo è ilo e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video Quest'oggi vi voglio portare un video alla cannabis, ok? Però un po' diverso Vi voglio parlare dei personaggi storici Personaggi che usavano, eh, insomma, questa pianta Come voi voglie, volete chiamarla Cannabis, marijuana, i cosi I personaggi storici che si facevano i cosi, ok? Detto così forse è un po' più universale Ah, perché questa cosa? Mi viene in mente questo video L'altro giorno stavo guardando un documentario Anzi, non è vero, non era un documentario Era praticamente, per farvi capire cosa mi stavo guardando e Mi stavo guardando Barbara D'Urso E c'era eh, Patti Bravo Che stava raccontando, insomma, delle storie eh, Riguardanti delle vicende sulla cannabis Mentre lei fumava Molti non sanno che Patti Bravo si spacca de droga Cioè nel senso no de droga Forse prima si spaccava de droga Ma si fa le canne Cioè sta proprio fresca Raccontava insomma queste, queste vicende successe Quando era giovane E ha raccontato di quando si è fumata un cannone così Insieme a Jimi Hendrix a Roma De Cristo cioè raga Ma porco de, ma pure io mi vorrei fumare un cannone con Jimi Hendrix O con Bob Marley sono andato a fare una ricerca su internet E ho scoperto, raga, dei personaggi storici Che usufruivano di questa pianta Della cannabis Che ho detto, ma che cazzo dici? Ah, mo capisco perché hanno fatto tutte queste cose Iniziamo con la classifica dei personaggi storici Vorrei partire con dei politici Chi sono i politici più importanti? E uno tra questi, non italiano però Un presidente importantissimo che tutti noi conosciamo George Washington George Washington si faceva le canne <ride> Ok, che figata raga Cioè pensa che figo Tu ti metti a tavolino, porca troia Sulla scrivania presidenziale su E ti fai una canna con George Washington Cioè pensa che svolta raga Cioè per farvi capire no? George Washington è stato uno dei padri fondatori. Fondatori degli Stati Uniti d'America. Aveva una cazzo di coltivazione nella sua fattoria. Questa fattoria era situata nel Mont Vernon. Vernon, non so come, come si chiami, non lo so. Non lo so. E Rigaccio aveva pure una grande vastità diversa di piante. Che boss, Giorgio poi andiamo avanti con, con la nostra classifica, ora passiamo alla letteratura, i suoi testi ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto appassionare, ce lo fanno studiare a scuola E chi può essere se non uno dei più grandi scrittori di tutti quanti i tempi, inglese, colui che scrisse Amleto e Romeo e Giulietta. Avete capito di che sto parlando? Sto parlando proprio di William Shakespeare Come si è scoperto insomma che Shakespeare, che William Shakespeare, uno dei più importanti scrittori di tutti i tempi, abbia fatto uso di questa sostanza? Sono stati fatti degli scavi archeologici nel suo giardino E sono stati rinvenuti, dopo numerosi scavi Una pipa in argilla contenente delle tracce di cannabis Lui fece un riferimento in un suo sonetto Noted weed, erba molto famosa in italiano Cioè, raga, nel senso, voi immaginatevi cazzo Shakespeare Che scriveva le sue tragedie, le sue commedie Sotto l'uso della cannabis Cioè, come cazzo ha scritto Romeo e Giulietta Stava super mega fattissimo, raga, quando ha scritto Romeo e Giulietta Cazzo la pitch Poi andiamo avanti con la nostra classifica un altro dei personaggi storici più importanti Che siano mai esistiti Uno dei più grandi esploratori Della nostra storia Forse il più grande esploratore di tutti i tempi Ovvero Cristoforo Colombo Cioè raga io mi immagino Cristoforo Colombo Mentre lui che voleva andare nelle Indie E lui che stava cercando la via più breve Per cercare di navigare e andare direttamente in India Ok? La via più breve Magari lui che dalla sua nave In lontananza vede terra convinto che fosse l'India Invece no Scende fattissimo e si ritrova sti pelle rossa Vedo veramente questi pelle rossa davanti a me Con archi e frecce Invece no Aveva scoperto l'America Si narra che nelle sue navi Che nella sua nave Ci fosse un carico di cannabis sativa Di semi di cannabis sativa In modo tale che potesse coltivare queste piante Questi semi Nelle terre che insomma avrebbe scoperto poi, facendo un accenno dalla civiltà egizia, ci sono stati, insomma, dei ritrovamenti in siti archeologici che facevano riferimento all'uso della cannabis da parte de, appunto, della civiltà egizia. Tant'è vero che sono state trovate delle tracce eh, nella tomba di Ramses eh, II. Tant'è vero che un testo antico descrive l'utilizzo della marijuana, diciamo, utilizzata come trattamento per, per diverse malattie. Un altro riferimento di un altro personaggio storico può essere la regina Vittoria d'Inghilterra. Però non mi piace parlare. Di regine, non so. raga, mi stanno un po' sul cazzo le regine, i re. Boh, non lo so. La monarchia mi sta un po' sul cazzo, sinceramente. Anche se essere re sarebbe figo. Si sa che i cantanti, Di giorno d'oggi, fanno uso di sostanze stupefacenti, droghe, alcol. Però magari ci sono alcuni cantanti che non si sa che abbiano fatto uso di queste. Cantanti, musicisti, artisti che fanno uso di queste sostanze. Ad esempio, come Rihanna, che è stata più volte paparazzata mentre fumava una canna. O anche ad esempio Elijah Wood, ovvero Frodo del Signore degli Anelli. Quindi, rega. Io una canna goffrodo me la farei sinceramente. Una canna goffrodo me la farei. Bracco Obama fa uso di cannabis. Anche raga, per citare un personaggio italiano. Gabriel Garco. Garco o Gargo? Garco. Gabriel Garco? Se fa le canne. L'ha dichiarato. Tipo qualche tempo fa, tipo qualche settimana fa. Ci vediamo lunedì con un prossimo video. E mi raccomando raga, fate i bravi.